Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video, oggi vi porto con me in una fantasmagorica giornata dove vedo gente e faccio cose Ah no, sono in quarantena e quindi l'unica persona che vedo è Jimmy e parlo a un computer tutto il giorno perché sono in smart working. Il mio lavoro principale è quello dell'influencer, però da un mese a questa parte ho iniziato uno stage in un'azienda, in un'agenzia pubblicitaria e adesso lo sto continuando in modalità smart working. Io sono abituata a lavorare da casa e quindi per me non è una novità, però eh, non sono abituata a dipendere da, eh, dagli altri, dagli orari degli altri. In teoria dovrei lavorare in modalità part-time, ma mh, sto lavorando tutto il giorno, il che in realtà lo apprezzo tanto perché mi tiene impegnata tutto il giorno e mi fa passare la giornata senza rendermene conto. Vi chiedo scusa se questo video sarà un pochino noioso, ma siamo in quarantena e <ride> questo è quello che abbiamo. Quindi nulla, oggi vi porto con me in una mia tipica giornata di quarantena, divertentissima, raga, divertentissima, cioè proprio da, da sbellicarsi delle risate, da strapparsi i capelli. Iniziamo la giornata! E questo ho buttato tutto dentro, ne potevo più <ride> 9, comincio a attaccare a lavorare Controllo le mele, eccetera Nel mente che finisco la puntata che ho iniziato oggi Di Elite Sono alla terza stagione Appena finito Riverdale Straconsigliato, stupendo Io lo guardo in spagnolo così che Me lo tengo sempre vivo E basta, quindi ora Let's go solitamente mi alleno la mattina prima di iniziare a lavorare oppure all'ora di pranzo questa mattina però mi sono svegliata tardi e in più ora è un pochino sciolta ma è, è nevicato quindi questa mattina era troppo freddo quindi ora mi alleno all'ora di pranzo con questo leggero solicino e tanto vento <ride> che bello allora oggi upper body e uh, core io mh, non lo filmo per questo video, lo filmo per il video degli allenamenti perché ho iniziato a fare tutti questi video degli allenamenti che sono i miei allenamenti e ho visto che vi stanno piacendo un sacco, io sono strafelice e quindi mh, per vedere il video di questo allenamento andate a vedere uno degli ultimi video, quello dell'allenamento per body and yes! Pranzo di oggi super basic, quinoa con melanzane saltate in padella con le spezie di bull bullpowder, questa qua, garlic and herb, che secondo me sulle melanzane sta benissimo, cipolla e macinato. Praticamente ho tutto cotto in una padella e poi aggiunto la quinoa alla fine. In questa settimana non ho vloggato perché le mie giornate sono abbastanza noiose ovviamente sto tutto il giorno in casa ma eh, sono tutto il giorno a lavorare e cambio soltanto location ogni tanto ad esempio adesso qui, il tempo davvero sta cambiando in As modo assurdo questa mattina neve adesso sole pieno e il vento si è sceso e fa caldo vabbè quindi ora sono venuta qui sul dondolo con il mio bel computerino del lavoro e smanetto tutto il pomeriggio. Ah, okay. Merenda con fragole e una colata di burro di macademia, che è di coro. stiamo limitando i giri al supermercato quindi quando Jimmy va tendenzialmente fa una spesa che dura almeno, almeno 10 giorni ma cerchiamo di farla durare anche due settimane e allora, delle cose che abbiamo preso in realtà è andato 5 giorni fa quindi non è tutto ma allora questo è il frigo di sopra che è il frigo delle scorte, abbiamo tantissima verdura, qui sono delle melanzane, broccoli e tantissimi mi chiedete se durano, sinceramente vi direi sì perché i broccoli poi si vede subito, eh, sono da consumare nel momento in cui le fronde degli alberi diventano gialline, ma come potete vedere queste sono belle verdi, quindi sì, la roba ci dura tantissimo in frigo, se vedo che la verdura sta incominciando ad andare a male, la consumiamo. Quindi verdura, melanzane, insalata, l'iceberg che dura tantissimo rispetto a tutte le altre insalate in busta poi, Broccoli, finocchi, pomodori, carote, carote tantissime, e zucchine. Qui ci sono dei cavolfiori, quindi veramente siamo pieni, pieni, pieni, pieni di verdura. Poi mh, diciamo che non abbiamo una grandissima varietà di alimenti, piuttosto dello stesso alimento ne prendiamo un bel po'. E infatti abbiamo mozzarelle che l'altro pacco è giù, qui ci sono delle ricottine, che queste le prendiamo all'asse lunga sono praticissime perché porzioni da 100 grammi, albumi, uova, altri albumi, skir, questi sono 12, e qui sulla parete ci sono fiocchi di latte, yogurt di soia e eh, per me il tofu. Quindi questa è la parte frigo di sopra e poi la parte freezer di sopra <ride> dove ci sono orate, carne, bistecche per quando facciamo le grigliate, macinato. Qui ci sono dei fusi che è veramente è un alimento che vi straconsiglio perché costa pochissimo, 2,60€ al chilo e rende tantissimo, basta farli bolliti un'oretta e mezza, due ore in pentola e sono la fine del mondo e questo è il frigo di giù con essenzialmente la stessa roba solo che sono cose aperte, c'è del formaggio, primo sale, eccetera ci sono degli affettati, il tacchino al forno, il salmone, rucola, feta cose un po' avviate, l'una che aspetta pollo <ride> pasta, tripondo, insomma tutto quello che utilizziamo giornalmente e poi qui nel freezer più o meno la stessa roba che c'è su montagne di pollo per l'una, altra carne, salmone, orate, questo condimento per la pasta insomma questo è il nostro frigo che tendenzialmente dicevo ci dura due settimane poi ovviamente c'è tutta la parte di dispensa che anche soltanto questo è tantissima roba tra pasta, eh, condimenti eccetera questa è la dispensa di Jimmy ma io ho le mie scorte qui con le mie farine, i miei latti di soia eccetera e poi qui con i miei fiocchi, le proteine della soia questi ah, ragazzi. questi sono degli edamame Salati e tostati Che si mangiano praticamente come patatine Allora, il gusto è un po' amarognolo eh, Perché le damame è un pochino amarognolo Però è una figata Sono degli snack non ipocalorici Perché non sono ipocalorici Però hanno dei valori nutrizionali eh, di tutto rispetto Sì, vi rispetto, raga, raga, vi rispetto E nienta, quindi qui dietro ho la mia pasta il rice eccetera quindi nulla di sicuro non moriremo di fame non usciremo da questa quarantena deperiti piccola cosa che ci tengo a dire lo so che c'è tanta plastica nel nostro frigo sapete che solitamente cerco di utilizzarne il meno possibile ma non sono io a andare a fare la spesa e due Prendiamo quello che troviamo perché appunto adesso è una situazione un po' d'emergenza, un po' difficile, però lo so ragazzi. È fantastico. e sacrifici. Lei è quella che vive meglio di tutti la quarantena, vero? Abbiamo sperimentato primi in Europa un percorso normativo molto contemporaneo. Ma deve prendersi l'acqua. Sì. Sì. Che vuoi? Ollo? Quando lo vuoi? Ora! <ride> Per cena uova strapazzate, a me piacciono belle bavose Non le facevo praticamente mai, ma da quando sono tornata nelle Filippine dove le ho riscoperte, ora le faccio sempre Qui c'è un guscio Great. ok? Poi c'è del riso, delle lenticchie, ho fatto il cavolfiore, un gran mix sulle uova fatte così ragazzi ci vuole il sale Spettacolo Dolcino post cena Mmm chi so chi è lui Vabbè facciamo due Quanti ricordi? La guardavo mentre facevo veramente. Che no è del 94? Il 98. Dopo. Ne avevo quanti. 15. Tu? 12?